Se qualcuno mi trattiene o mi grabba Il video finisce Ok va bene ragazzi la sfida di oggi è se mi grabbano Il video finisce se mi trattengono Il video finisce come volete dirlo Oggi abbiamo il nostro Ciro nella forma di supereroe Che uh, in realtà ripeto Non è la sua forma finale però è comunque una delle sue forme Molto potenti E quindi dobbiamo vedere se riusciamo Dobbiamo cercare di stare il più lontano possibile dai nemici Specialmente in mappe Diverse da questa perché. Questa difficilmente ci grabberanno Però in altre sappiamo che è molto più probabile che lo facciano Per esempio nelle fasi finali di slime climb Oppure anche con il memory Quindi cerchiamo di stare, di stare attentini E eh, di stare il più lontano possibile da nemici Che abbiano diciamo la tentazione di farlo Tra l'altro sono primo Me la sto giustando benissimo Primi ci siamo presi un vantaggione, ragazzi. Comunque, ragazzi, qua nel rollout dicevo che era molto probabile che qualcuno ci grabbasse Infatti, voglio cercare di stare lontano dai nemici. Ma ce li ho praticamente ovunque. Levatevi. No, Questi ti toccano di continuo Veramente scandaloso Comunque eh, Io volevo dirvi ragazzi Che anche se farò tagli nel video Non posso imbrogliare Perché sto registrando la challenge Sul sito Viola Mentre i ragazzi mi controllano Se anche voi volete aggiungervi tra l'altro Alle live del sito Viola Basta che andate in descrizione Nella sezione live streaming E iniziate a seguirmi O cercate sul sito Viola Fortwood Gamer Ragazzi mi trovate E niente Quindi vediamo un po' Navoraggi nel quater No tro troppo complicato Troppo complicato Mancano tre persone ragazzi Veramente se passo questo Senza farmi grabbare il top perché poi già non ho capito se mi aveva grabbato E faccio finta che non sia successo Ovviamente ci stanno uscendo tutte mappe in cui La gente che ti grabba è tantissima Io non ne avevo dubbi ragazzi no Ma qua qualcuno mi grabba per forza Cioè è palese no no ragazzi per forza Questa è la mappa in cui la gente lo fa proprio apposta E di più No, È una sfida devo tener conto di entrambe È fatta apposta così Ne facciamo per un motivo queste sfide non per perderle Dai cadete A parte che è caduto solo uno finemmo ma che No no troppa gente troppa gente Levatevi sta arrivando troppa gente nella mia zona Mamma mia Io poi cammino troppo sui lati Così diciamo che Faccio aumentare l'acquolina in bocca anche ai nemici Sul farmi cadere Non è una grande tecnica Oh Mamma mia No! Ah. Cosa è successo Mamma mia Ragazzi ero morto. ero morto Ero morto Cioè ero. ero Ero morto A tutti gli effetti frate Questo più è difficile che ti grabbino, non è impossibile, non è impossibile perché magari se sei portiere ti grabbano per non farti bloccare la palla e per farla, in po per farla andare in porta, però io mi metto, mi metto nella mia porta, mi metto per i vattacci miei e già quella palla è entrata secondo me, a meno che non la blocchino, ah non sono stati bravi, ok. ok, ho vinto il contrasto teoricamente, però nonostante abbia vinto il contrasto la palla... La palla insiste a raggiungere questa zona Calmi, calmi, calmi Eh no ragazzi, io più di così non potevo fare L'ho bloccata in una maniera veramente fantastica e Sto vincendo tutti i contrasti, levati, mamma mia Ci sono stato troppo vicino No, no raga, però tutte ste palle in questa zona no No, no, no, c'è cioè veramente, no, una entra per forza Una entra per forza, una entra Mamma mia, cosa si è salvato, basta Pallo, no, è entrata, è entrata Mamma mia, è entrata una entrata, vabbè, doppia. Ok, Alleati per piacere dall'altro lato. No, raga, ma non ce la facciamo. Dobbiamo farle entrare entrambe nel giro di 30 secondi. Dai, yeah, però. Persa, persa. GG. Ok, dai, ragazzuoli, vediamo un po'. Door dash. Questo mh, ci siamo presi un buon vantaggino. Quindi, se riusciamo a tenercelo e a non farci trasportare dalla folla, dovremmo farcela. Uh, ok. Ora è quella a sinistra. Quella a sinistra e quella a sinistra, si vede. A posto, dai. Bella per noi Arriviamo pure i primi Mi sa Top Va bene così Ok Vediamo un po' Qui, uh, qui si dovrebbe poter Tranquillamente passare uh, Senza farci grabbare Perché alla fine Cioè mh, Qui ognuno sta cercando Per i fatti suoi Di andare avanti A parte gente che Mi arriva addosso Manco fosse un proiettile vagante Poi del resto tutto a posto E eh, facciamoci dare una spintarella E eh, va bene così Su Sprint Sprint Ok Ok Vabbè Io mi aggrappo Faccio prima così Faccio prima così Non fa niente dai, facciamo buttare via tutta sta gente E passiamo Ok Attenzione Mi butto mm, Mi è andata male Va bene, capita Forse non mi è andata così male Ci sta, ci sta L'accetto volentieri comunque Attenzione Non conviene passare ora Ma a posto Aspettiamo qualche secondino E ci siamo Ok perfetto. <ride> ma perché tutto questo sta accadendo? Cosa ho fatto di male nella mia esistenza? Dai, Fatemi passare <ride> Ok ragazzi Dai ci siamo Il secondo stage Pure è andato A posto Levatevi Non mi toccate Stavo quel tipo Che voleva toccarmi Lasciami stare This is my Nono square bro Ok Fruit shoot Qua pure Teoricamente Di solito Non grabbano Se siamo fortunati Cerchiamo di andare Magari sul lato Dove sta meno gente E speriamo In qualche santo Allora Dai mm. Oh Mannaggia Due di arance, elevatevi, grazie Oh, uh, godo Uno è stato colpito da doppia arancia, doppia frutta Mamma mia Ok, minaccio Tuffo. Okay. Mi blocco, mi blocco, mi blocco a posto Ok, ragazzi, dovrebbe essere fatta Arancia, grazie, spostati Mamma mia, quanta frutta che sta arrivando Ok, ce l'abbiamo fatta, dai Cerchiamo di metterci in mezzo, così evitiamo gente Perfetto Adesso Siamo arrivati sesto Ok, ok Confidiamo in Ciro, confidiamo in Ciro vi prego, ragazzi, qualcuno che sa giocare football bene, Cristo, che mi viene da una mano Quanti siamo? Siamo 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, siamo 18 No, ragazzi, vado in porta, ciao, vado in porta, non fa niente Ciao, mi rifiuto, ragazzi, questo è il minigioco che odio di più perché non lo so giocare, ragazzi, su sto minigioco, non so fare niente Via, via, lasciatemi stare Guarda, io, io gli blocco, no, no, no, meglio che non inizio a bloccare, perché se inizio a bloccare mi sa che... Gli viene ringhippo a tutti ed è finita Io spero che la palla indietro la facciano tornare No raga, qua mi grabbano Sta troppa gente Troppa gente Probabilmente qualcuno Ha la brillante idea di bloccarmi Per forza Mamma mia Che grande l'alleato io qua veramente ragazzi sono inutile Ok vado in porta, da ora vado in porta Resto in difesa, So per i fattacci miei E, e resto lì, resto lì Vediamo dove la fanno andare Esatto, viene in questo campo Io con la massima tranquillità cerco di bloccarla L'ho evitata, sono un deficiente Vi prego non fatela andare a destra Ok, ok, torna indietro, torna indietro Bella, bella, bella, bella, mi piace Torna indietro, dobbiamo resistere un minuto e mezzo Poi se facciamo un altro gol meglio ancora che ce l'assestiamo Capito? Esatto, ad esempio questa, questa così no Questa torna proprio indietro, così come sta Perfetto, vai, vai, vai, vai, doppia, doppia Li dobbiamo confondere ragazzi, li dobbiamo confondere Fare arrivare, esatto, doppio gol. Se stiamo tre vado sul tranquillo Se stiamo tre mi tranquillizzo proprio Via, via, indietro, indietro, indietro, tranquilli Perfetto gli alleati fortunatamente sanno giocare raga Abbiamo trovato gli alleati forti Non sprechiamoli Però meglio non mettersi vicino a qualcuno alleato Perché altrimenti a finire che mi blocca pure l'alleato Perché magari per risultare cavi mi abbraccia Non toccarmi Sono socialmente apatico Come nella vita reale Ciro in realtà sono tutti i miei alter ego Che non, sono mai, non si sono mai espressi Vi lascio solo immaginare la forma di Ciro Cavallo sbizzarrido. 3 4 e direi di fare pure il 5, che dite? Dai, si sono arresi già, lì si sono arresi. Dai, si sono arresi. Su. Dai, facciamoglielo fare un gol uno solo, uno solo, uno su. Va bene, va bene. Va bene, dai. Intanto, Ciro, il nostro supereroe, esulta. Ok, raga, ora farsi grabbare. Se c'è hexagon, ok. Se non c'è hexagon, è un problema. Perché, se non c'è hexagon, quasi in tutti ti grabbano. Anche in Fall Mountain ti possono grabbare. Quindi dobbiamo solo incrociare le dita, ragazzi. Veramente. È l'unica cosa che dobbiamo fare. Una finale decente, e ti prego, non crashare perché stai facendo un caricamento di tre ore e mezza. Hexagon, mamma mia, meno male. Yeah, siamo in nove, vai giù Ce la dobbiamo fare, veramente, ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare a qualunque costo. Hexagon, dai. Siamo 8, uno è anche uscito. 3, 3, Sì, siamo 8. E dobbiamo 7, 7 ne dobbiamo eliminare 7, ragazzi. Sette ne dobbiamo eliminare. Te prego, te prego, frate. Te prego, frate. Te prego, vabbè, levati. vabbè, già, già sono caduto. Va bene. Ok, ok, ok, ok. Va bene, va bene. Io non mi offendo, non mi offendo, non mi offendo. Mi limito a farmi la mia isoletta. Mi limito a farmi la mia isoletta. Mi Calmi. No, da ora non devo sbagliare. Da ora gioco safe. Da ora gioco safe. Già ho fatto troppi errori. Sta cosa non mi piace. Mamma mia, stavo cadendo. Ok, ok, ok, ok. okay. Vabbè, comunque devo scendere, a prescindere da tutto. Quindi inizio ad avviarmi Mi spiace frate, cadi qua Cadi, cadi, cadi, cadi Godo. Ok Qua ci possiamo mantenere le nostre zone Dobbiamo solo essere un po' Intelligenti diciamo, ecco Qua posso recuperare un bel po' di tempo Se sono bravo Sbagliato però Avrei potuto recuperare anche più tempo Magari facendo così mm. No Sveato Sono caduto di troppo Quasi se cado di sotto e fatta C'è qualcuno che ha fatto la tecnica del buco totale C'ho circa due persone sopra se non sbaglio Vabbè peccato Avrei dovuto calcolare meglio le distanze Il fatto è che così facendo Sono caduto di troppi livelli Ok Non fermiamoci Abbiamo il vantaggio d'attivo ragazzi, abbiamo un'isola enorme, abbiamo un'isola enorme, l'unica cosa più stupida da fare sarebbe semplicemente mettersi a camminare Ok, manca una persona, non la voglio guardare, perché se la guardo comincio ad andare nel panico, godo Godo, godo, non avete idea di quante volte ragazzi di YouTube ci abbiamo provato io e i ragazzi del sito viola Non ho idea, sarà il ventesimo tentativo, ma ci siamo riusciti, non ci hanno grabbato, mamma mia per ora è un casato, ho visto. Sto nel... Sto pieno, ragazzi. Ora... Ora Ciro, ora Ciro vola, ora... Ma mi hanno già garbato.